pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati oggi siamo davanti a questo splendido testo del vangelo secondo giovanni 1 35 42 l'inizio della missione di gesù con la chiamata dei suoi primi discepoli. Entriamo in questo testo tenendo conto che l'Evangelista Giovanni, in particolare, è di una ricchezza unica. Dietro, potremmo dire, ogni parola c'è un significato più profondo. Quindi cercheremo di cogliere alcuni aspetti preziosissimi. Anzitutto abbiamo Giovanni che fissa lo sguardo su Gesù che passa. Innanzitutto qui sta usando un termine greco particolare, non usa il guardare generico, ma emblepo. Emblepo vuol dire guardare en dentro, quindi guardare in profondità. Ecco, Giovanni fissa lo sguardo su Gesù, vede in profondità, cioè non è che sta passando uno, dice guarda Antonio, sta passando Pasquale, guarda la Gennaro. No, ci sta rivelando qualcosa di profondo, della verità del Signore. Guarda con uno sguardo di uomo di Dio e vede Gesù che passa. Senti, Gesù non sta passeggiando allegramente, così facciamo quattro passi, eh, digeriamo e camminiamo. C'è un significato profondo. Eh, Gesù passa, Dio cammina, passa nelle nostre vite e passando vede chiama a salvezza, bussa alla porta del cuore. Dio passa e dobbiamo cogliere il suo passaggio, cogliere le occasioni che ci dà. Per questo i padri della Chiesa, Sant'Agostino diceva temo che il Signore passi e io non lo riconosca. Quindi Giovanni fissa in profondità e dice ai suoi discepoli ecco l'agnello di Dio. È un termine che nell'immediato ti suona come eh, ecco l'agnello, quindi qualcuno umile, mite. Però l'agnello nel mondo ebraico ti richiama subito una dimensione pasquale, nell'uscita dall'Egitto, quando sacrificarono gli agnelli segnando con il sangue gli stipidi delle porte, l'angelo della morte passava oltre, non li toccava, quindi l'agnello sacrificato che evitava la morte ma ancora di più c'è il servo del Signore nel carme di Isaia 53 che vi suggerisco di leggere, è meraviglioso questo misterioso personaggio che con mitezza, umiltà e mansuetudine si fa carico di tutti i peccati del suo popolo e mentre viene maltrattato, schernito, percosso e flagellato lui sta portando il peccato di tutti per salvarli i discepoli iniziano a seguire il Signore e Gesù si volta, li fissa, li vede, vedete tutto questo gioco di sguardi, il Signore che li vede è la prima frase di Gesù nel Vangelo. Secondo Giovanni una domanda, brucia pelo, potentissima, che cosa cercate? Termine in greco zeteite, che può indicare cercare, volere, ma che potremmo tradurre anche con desiderare. Cosa cerchi? Cosa desideri? È una domanda che va al cuore, è fondamentale, ritorna... Altre due volte nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, l'inizio della passione, quando vanno ad arrestarlo Gesù chiede, chi cercate? Dopo la risurrezione alla Maddalena che piange al sepolcro, donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi cerchi? Che cosa cerchi? Fondamentale perché, perché tutti nella vita siamo mossi da una ricerca, tutti cerchiamo e desideriamo qualcosa, il problema è cosa cerco? È una domanda che mi permette di riandare al cuore di tutto, perché io magari mi sto perdendo cercando fesserie, perché sto cercando solo il mio tornaconto? Perché cerco soltanto di appagarmi nei miei bisogni materiali, nella mia ricerca di piacere? Cosa sto cercando? Cosa sto inseguendo? Sto ascoltando i desideri più profondi del mio cuore? San Bernardo diceva, dal sorgere del sole al suo tramonto vedo uomini travolti dai vortici di questo mondo, chi cerca ricchezze, chi privilegi, chi soddisfazioni, chi popolarità. Che cerco io? Il desiderio più profondo che c'è nel cuore dell'uomo? nella spiritualità anche dell'Antico Testamento, è la ricerca di Dio. In fondo, cosa cerca più di tutto il nostro cuore è Dio stesso, dietro la ricerca di pace, di felicità, di pienezza, dietro quella ricerca più profonda, quell'insaziabilità dell'uomo, perché l'uomo è fatto per l'infinito, c'è la ricerca di lui, della comunione, di vita con lui è inquieto il nostro cuore finché non riposa in te. Cercare la volontà di Dio significa dunque cercare una volontà amica, benevola, significa cercare la realizzazione della nostra vita, anche nelle piccole scelte di ogni giorno, cercarlo come principio e fine di ogni cosa. Un giorno San Filippo Neri incontrò alcuni lavoratori e gli chiese perché lavorassero. E questi per stare bene, per guadagnare, per mantenere la famiglia, per eh, togliermi gli sfizi. Bravi, dice San Filippo Neri, però ricordatevi anche di lavorare per guadagnarvi il paradiso, se no poi perderete il frutto principale delle vostre fatiche. Torniamo al testo. La controdomanda dei discepoli, molto interessante, dicono a Gesù dove ti mori? Dove abiti? Un senso immediato, dove abiti? Qual è l'indirizzo di casa tua? Possiamo venirti a trovare? Cioè, possiamo stare un po' con te? Ma c'è qualcosa di molto più profondo. Il verbo greco che è tanto amato da Giovanni, che nel Vangelo ritorna spessissimo, è il verbo rimanere, dimorare, che in greco si dice menein. Ed È un verbo fondamentale. Cosa indica questa domanda? Dove dimori, dove rimani? Significa dove poggi il tuo cuore, dove poggi la tua vita, dove trovi stabilità. Cioè, gli sta annunciando Giovanni, l'agnello di Dio, chi spende, chi si sacrifica per gli altri chi si dona per gli altri, questi gli chiedono come fai, cioè do dove poggia il tuo cuore, da dove prende origine questa potenza d'amore. Vedete, la risposta di Gesù è venite e vedete, venite e vedrete, li chiama a vivere un'esperienza. Per comprendere cosa? Ecco, nel Vangelo secondo Giovanni tornerà questo verbo dove Gesù ci dirà che lui dimora, rimane nel Padre, e il Padre in lui, cioè un'unione profondissima con Dio, poggia il suo cuore nel Padre, nell'amore di Dio. E questo siamo chiamati anche noi a viverlo, infatti in Giovanni 15,4 dice «Rimanete in me e io in voi, come tralci uniti alla vite». Questo rimanere indica una comunione continua, un alimentare interiormente una relazione profonda, una ricerca profonda, un cercare di vivere in comunione con, un cercare di seguire la sua parola. Ecco, ognuno di noi si potrebbe domandare «Ma io dove abito?» Vuol dire «Le mie azioni, da dove scaturiscono?» Cosa c'è davvero nel mio cuore? Ecco, Gesù gli propone di vivere un'esperienza, perché c'è un'esperienza da fare, cioè io posso sapere che Dio amore, che la sua parola è bellezza, che c'è un cammino di crescita da fare, posso sapere tante cose, ma se non vivo l'esperienza di Cristo, a cominciare dall'esperienza, come state facendo, dell'ascolto della parola, dell'incontro vivo nell'Eucaristia, della preghiera quotidiana, se non vivo l'esperienza di Dio, beh, la vita non cambia perché so tante cose. Cambia se quel mio sapere diventa vivere, se quel mio sapere mi spinge ad amare, se quell'amore mi spinge a voler capire di più ma in un rapporto di relazione, non un sapere fino a se stesso, so quattro cose e sono a posto, no, è un sapere che deve informare la mia vita, qui c'è un'esperienza da fare e quando vivi quell'esperienza ti rimane impressa, Giovanni scrive pure l'ora, le quattro e pomeriggio, cioè quando io faccio esperienza vera di Dio mi rimane impressa, qualcosa cambia nella mia vita, questi discepoli non tornano come sono andati, da ogni esperienza vera di Dio cambia qualcosa nel mio cuore, se il mio cuore non sta cambiando mi devo chiedere giusto una cosa, ma sto davvero aprendo il cuore fino in fondo? Mi sto davvero lasciando cambiare? Sto cercando di mettermi in discussione, e in gioco? Oppure mi scivola tutto? Oppure sono lì giusto per fare presenza? O perché di fondo non sto cercando davvero Dio e la santità, ma sto cercando altro? Di sentirmi bene, di andare dove vanno gli amici, o di far contento qualcuno che mi vede lì. E Andrea, pieno di gioia, va e annuncia Pietro. Abbiamo trovato il Messia. Vedete, più cammino, più incontro, più faccio esperienza, più nasce il desiderio che altri lo incontrino. Andrea non è che trova per caso Pietro. Il verbo che viene utilizzato qui non significa incontrare per caso, ma trovare ciò che uno cerca, cioè ho desiderio che altri lo incontrino, li vado a cercare, gli vado a proporre questo incontro. Questo dover andare incontro agli altri non è un doverci andare perché devo, ma nascerà dal cuore, dalla gioia di aver incontrato il Salvatore della mia vita. E concludiamo, Pietro va da Gesù e Gesù, fissando lo sguardo su di lui, di nuovo, vedete questo vedere profondo, rivela a Pietro la sua identità più profonda. Tu sei Pietro. Come a dire, dall'incontro con Cristo, camminando con Cristo, scopro chi è Dio, ma scopro chi sono anche io. Scopro per cosa sono nato, scopro la mia identità più profonda di figlio amato e scopro quella che è la mia missione, scopro cosa sono chiamato a realizzare nella mia vita, dove la vita è un sogno meraviglioso che Dio ha su ognuno di noi, che Dio ci ha equipaggiati per compiere ognuno la sua missione, pace e bene.